Ciao a tutti amici di Dandu, oggi parleremo di rullo di tamburi, stampanti 3D. Ebbene sì, oggi parleremo di un argomento che a me piace, personalmente piace tantissimo. E quindi non perdiamo troppo tempo, accendiamo l'immaginazione e partiamo. Sigla! L'ho fatta? Non l'ho fatta, l'ho fatta. Sigla! Allora, partiamo con la prima semplice domanda, la prima spontanea. Che cos'è la stampa 3D? La stampa 3D è la realizzazione di un pezzo tridimensionale, quindi vero, efficace, proprio fisico, mediante la lavorazione additiva, cioè con l'aggiunta di un materiale che si differenzia dalle lavorazioni che conosciamo tutti, che è la lavorazione sottrattiva, cioè il togliere il semplice materiale. Qua viene aggiunto, quindi ha un processo opposto. Domanda da un milione come funziona la stampante 3D. Si parte sempre da un modello 3D digitale, cioè sul computer, realizzato con software di CAD. Per esempio, cioè di disegno, di componentistiche. Quindi dopo avere il nostro bel pezzo già realizzato e disegnato in 3D sul computer, lo portiamo su un altro software che serve per tradurre il nostro disegno alla nostra stampante. Lo divide in layer e la nostra stampante lavorerà su quei livelli lì. Ora la parte più bella. Dove viene usato? In qualunque settore, ovviamente il più espanso è il casalingo, quindi a livello obbistico per creare oggetti. Personalmente anch'io una stampante 3D e mi diverto come un matto. A livello alimentare, in alcuni ristoranti viene utilizzato per fare decorazioni molto particolari, praticamente impossibili da fare a mano, oppure troppo costose. Lo stanno utilizzando anche per stampare oggetti commestibili, come le bistecche. Un altro utilizzo è l'edilizia, quindi stampano le case in 3D perché sono particolari, sono più veloci da fare. Viene utilizzato nell'odontoiatria. Vengono utilizzati moltissimo nella chirurgia per realizzare protesi, per realizzare... Parti di pazienti utilizzando delle scansioni 3D, quindi delle specie di fotocopiatrici di, di parti in 3D, per realizzare dei prototipi dove i chirurghi possono esercitarsi su un pezzo effettivo del paziente. Quindi proprio una cosa pazzesca da film. Eppure, c'è, cioè, viene utilizzato tantissimo nella meccanica per vedere se effettivamente un pezzo può entrare o può combaciare in un altro pezzo. Quindi riducendo i tempi e i costi, perché lo provano, vedono se sta, se non sta lo cambiano, magari ci ha messo due ore per farlo in plastica, quindi velocissimo, super economico, quindi anche questo qua è un settore che è molto, molto comodo questo genere di stampanti. Stanno studiando e hanno già fatto molti test sulla realizzazione di stampe di organi, che quindi è proprio un livello massimo, sono cose impensabili, ma effettivamente stanno andando tantissimo. Arte! Ebbene sì, molti artisti si stanno approcciando a questo mondo qua per la realizzazione di capolavori stampati oppure proprio per preservare l'arte e mostrarla a più persone. Per esempio il David è stato completamente scansionato e stampato. Ora c'è una coppia che è uguale, identica, curata nei minimi dettagli a Dubai. Diciamo che la stampa 3D può essere utilizzata in qualunque ambito. Ma vediamo bene perché è così tanto conveniente. Ovviamente uno dei più grossi vantaggi è il costo, costa molto meno. Ci si mette molto meno tempo, quindi anche il vantaggio di tempo è un fattore decisamente importante. Riduzioni del rischio, perché ovviamente non si mette mano a macchinari pericolosi. Poi libertà di creazione. Cioè. Si può realizzare qualunque cosa, di qualunque forma, ha una libertà creativa infinita. Gli svantaggi, o almeno al momento, lo svantaggio è che è difficile produrre in serie, dopo lì convengono altri tipi di lavorazione, ma ovviamente questa qua è una cosa che adesso è uno svantaggio. Si va sempre, è un mercato che è sempre in continua espansione, e non è detto che tra qualche anno sparisca anche questo svantaggio qua. Bene signori, è finita questa breve introduzione sulle stampe 3D. Se vi interessa l'argomento, o se anche voi avete una stampante, scrivetelo nei commenti che vediamo cosa fare insieme e vediamo se approfondire alcuni campi. Qua da Ideandu è tutto e buona giornata. Ciao!